Dunque, noi ce l'avamo lasciati la settimana scorsa con un abbozzo di quello che poteva essere il, un simulatore per quanto riguarda l'esercizio, il problemino del noleggio auto e oggi ovviamente dobbiamo terminare questo lavoro. Allora, per ricordarci noi avevamo pensato ad una simulazione per valutare eh, diciamo l'andamento delle auto noleggiate restituite dai clienti all'interno delle quali i, potevano succedere, accadere solamente due cose. No? Il fatto che arrivasse un nuovo cliente al quale poi avremmo potuto o non potuto eh, affittare un'autovettura un in funzione del fatto che ci fosse o non ci fosse disponibile e poi il fatto che quest'auto venisse restituita dopo un certo tempo altre cose interessanti non accadono nel nostro sistema, almeno a al livello di dettaglio a cui lo stiamo simulando okay? quindi abbiamo definito una classe evento che incorpora al suo interno la definizione di un'enumerazione, cioè un insieme di, un insieme di costanti che rappresentano i vari tipi di eventi che possono verificarsi e sulla base di, questo, di questa classe evento costruiamo nella classe simulatore una coda prioritaria che è quella su cui si reggerà l'intera simulazione. Okay? Allora, al di là di questa coda prioritaria, questa classe, questo oggetto simulatore, che cosa farà? Allora, Il simulatore vabbè, sicuramente possiede la coda degli eventi, questa è l'unica certezza che abbiamo finora. Dopodiché ci eravamo detti, andiamo un po' a ricordarci cosa c'era scritto sulle slide, che il simulatore dovrà sicuramente mantenere lo, lo, quello che abbiamo chiamato lo stato del mondo. cioè del sistema che abbiamo modellato dovrà tenere conto di alcuni parametri di eh, simulazione eh, non riesco a parlare tipo il, il numero di eh, di minuti che intercorrono tra un cliente e quello successivo quello è un parametro che può essere modificato, impostato, nel testo dell'esercizio no, citava un valore, un cliente ogni 10 minuti, ma chiaramente si può giocare su questo valore. E poi delle statistiche raccolte, che sono di fatto l'esito della simulazione. Qui ci dobbiamo fare queste tre domande, quali sono le variabili, i valori che rappresentano questi tre sottoinsiemi di variabili. Allora, lo stato del mondo rappresenta se io facessi una fotografia del sistema, che cosa vedo? Che cosa mi interessa vedere? Qual è l'insieme minimo di informazioni che mi servono per descrivere completamente lo stato del sistema nel momento in cui non accade nulla, quindi tra un evento e l'evento successivo? Ecco, a me pare che questo sistema si possa descrivere solamente con due variabili. Una che mi dice quante auto in totale io ho, e l'altra che mi dice quante auto sono rimaste disponibili. O viceversa, quante auto sono ehm, sono già fuori, no? sono già state noleggiate a qualcuno, chiaramente l'una si ricava dall'altra. Quindi qua potrei semplicemente print private int, l'avevo riassunto in print, private int um, numero auto o totale auto e un'altra variabile che sono le auto eh, disponibili, auto disponibili. Non mi piace, fatemelo scrivere auto totali e auto disponibili. Allora, auto totale chiaramente è un parametro che mi viene fisso, descrive il mondo, descrive il simulatore, e l'auto disponibile invece è un valore che può variare tra zero e le auto totali. Con questi due dati, so dirti no, il mio noleggiatore d'auto in, in che stato si trova, in che condizione si trova. E il simulatore dovrà, ovviamente, far evolvere soprattutto le auto disponibili in funzione del tempo, in funzione del fatto che i clienti arrivano, non arrivano, eccetera. Parametri di simulazione. I parametri di simulazione sono dei dati sulla base del quale poi il simulatore decide che cosa fare quando succede un evento. Oppure decide con che modalità generare gli eventi, con che modalità elaborarli e così via. Conviene sempre esplicitarli, sono una serie di costanti. Però piuttosto che avere delle costanti numeriche sparse nel codice che dopodiché non ci si ricorda più a che cosa servono, conviene raccogliere tutte in un unico punto, così sono anche più facili da modificare eventualmente da personalizzare se questo simulatore deve essere chiamato dall'esterno. Quindi, quali sono i parametri che ci interessano? Allora, eh, il testo diceva, noi dobbiamo simulare l'arrivo di un certo numero di clienti, uno ogni 10 minuti, dalle 8 del mattino alle 8 di sera, non ricordo più esattamente eh, l'orario che mi ha indicato. Allora, questi dati qui, dalle 8 del mattino alle 8 di sera, 1 in 10 minuti, sono delle costanti che chiaramente modificano, influenzano, no? parametrizzano la simulazione, sono dei dati di contesto che possiamo modificare. Quindi eh, sicuramente ci sarà l'ora di inizio, l'ora di fine della simulazione, che possiamo rappresentare con dei local time ora fine e poi local time importiamo a java.time ovviamente non mettiamoci a fare schifezze noi con i minuti eccetera no? abbiamo delle classi che ci permettono comodamente di rappresentare i tempi. E poi può esserci eh, l'altro dato che ci diceva ogni quanto, ogni quanti minuti un nuovo cliente arriva e questo potrebbe essere un oggetto di tipo duration duration di java.time eh, intervallo, arrivo, clienti, cliente. A, questi valori, a queste variabili ovviamente dovremmo dare un valore iniziale, un valore di default ma essendo poi delle variabili, dei parametri, diciamo così, rappresentati eh, da variabili di distanza chiunque istanzia la classe simulatore se gli do il setter opportuno può modificare questi valori prima dell'inizio della simulazione quindi se vogliamo possiamo eh, già inizializzarli qui così se uno si dimentica di inizializzarli dopo non ci sono problemi quindi local time of abbiamo detto dalle 8 fino alle 20 20 e 0 minuti, no? ricordiamo che l'ov costruisce un nuovo oggetto, non c'è il new su questi dati. E anche questa duration of uh, dunque, 10 minuti, quindi c'è un metodo of minutes 10. Poi abbiamo l'altro dato, l'altro parametro, vado un po' a memoria, ma direi che non mi sbaglio, di troppo, eh, che dice quando il cliente prende in prestito un'auto, quest'auto può, quest può star fuori per un'ora, o due ore, o tre ore. Quindi di fatto è come se avessimo un, un parametro che non è un parametro univoco, la durata del noleggio, ma è un insieme di valori possibili che questo parametro può assumere quindi possiamo definirlo ad esempio all'interno di una lista in cui ci mettiamo dentro dei valori possibili e quindi io sto cercando di parametrizzare il più possibile così poi dentro il codice non mi devo più porre il problema di ricordarmi il numerino e quindi avrò una lista di durate durate, noleggio. Io questa non la posso inizializzare qua perché ovviamente dovrei costruire tre oggetti durata di un'ora, durata di due ore, durata di tre ore e inserire la lista. Qui non lo posso fare, direttamente non, Java non mi permette di inizializzare una struttura dati complessa su una riga sola. E lo farò nel costruttore. Non mi sembra che ci siano altri parametri che possono influenzare come evolverà la situazione. Se complicassi la simulazione, ad esempio dicendo che so, c'è una probabilità dell'1% che il signore abbia un, che a cui ho oneriggiato l'auto abbia un incidente, allora l'auto non mi ritorna, allora dovrei modellare qui un altro parametro in più che rappresenta quella probabilità e così via statistiche raccolte l'ultimo passaggio cioè che cosa deve calcolare alla fine questo simulatore beh sicuramente dovrà calcolare dovrà dirmi alla fine della simulazione il numero di clienti totali e mi deve dire il numero di clienti insoddisfatti, che è poi il vero motivo per cui stiamo inventando questo simulatore, per sapere con determinate numeri di auto, determinati tassi di arrivo, determinate frequenze di de, durate di noleggio, quanti clienti riescono a soddisfare e quanti invece non riescono a soddisfare. Dopodiché, con questo, su queste variabili, eh, il simulatore avrà due metodi principali. Uno per inizializzare la simulazione, quindi per predefinire, preparare tutte le variabili, e uno per ehm, eseguire la simulazione vera e propria. Quindi potremmo chiamarli, questi due metodi, init e run. Ben inteso che il metodo run dovrà essere chiamato sempre dopo il metodo init. La stessa classe simulatore può essere usata per fare simulazioni successive, purché ogni volta venga inizializzata, venga chiamato init per preparare i dati. E cosa fa il metodo init? Beh dovrà eh, impostare i valori indispensabili, preparare strutture dati indispensabili perché poi l'esecuzione della simulazione possa avvenire regolarmente. Qui dobbiamo, se un altro la coda degli eventi, lo stato del mondo e le statistiche vanno impostate a un valore iniziale. I parametri hanno già un loro valore di default, li, eh, non li dobbiamo toccare necessariamente perché questo è l'esterno che deve deciderlo. No? Inventeremo poi dei getter e dei setter per poter lavorare su questi parametri. L'unico parametro che è necessario fornire ogni volta, esplicitamente, è il numero di auto totali. Al numero di auto totali lo possiamo passare come parametro al metodo init. Cioè inizializziamo una simulazione avendo queste auto. Ogni volta che inizializziamo una simulazione posso passargli un numero di auto diverse e lui si adeguerà. Quindi posso passare come parametro le auto totali e quindi il metodo init parte dicendo ok salviamo le auto totali auto totali uguale auto totali poi le auto disponibili uguale alle auto totali cioè, all'inizio partiamo col garage pieno. Se mi hanno detto che tu hai 10 auto, ipotizzo all'inizio che siano tutte disponibili. Eh, le statistiche vengono azzerate, quindi dis.numero clienti totali uguale 0, dis.numero clienti insoddisfatti uguale 0 resetto lo stato del mondo, resetto le statistiche raccolte, non tocco i parametri, resetto la coda degli eventi, Beh, in teoria la coda degli eventi se ho, se ho terminato correttamente la simulazione precedente dovrebbe essere vuota, ma è sempre meglio non fidarsi, Q.clear. Parto con una situazione vuota, pulita. Dopodiché inizializzo, carico gli eventi iniziali. Questo lo posso fare in questo stesso metodo init, oppure se fosse un po' più complicato magari potrei prendere un metodo separato, preload, no? load events, carica eventi, per fare quest'altro lavoro. Mm? Perché se io partissi a simulare con la coda vuota che ho appena pulito, il simulatore mi dice oh, ho finito. Invece io eh, devo dire al simulatore guarda che so già o simula il fatto che arriveranno un certo numero di clienti con certi orari. Allora, in questo caso è molto semplice perché i clienti arrivano a un intervallo fisso, 1 di 10 minuti, quindi mi basta simulare partendo dall'ora iniziale e incrementando ogni volta dell'intervallo di tempo una variabile che mi rappresenta il local time della giornata e per ogni local time nuovo inietto l'evento che dice sta arrivando un nuovo cliente. Se il modello di arrivo dei clienti fosse più complicato, tipo stocastico, randomico, eccetera, sarebbe più complesso ovviamente questa parte, ma per ora è molto semplice. Quindi arriva un cliente ogni inter ogni intervallo arrivo cliente a partire dalle ora inizio quindi eh, posso gestire tutto semplicemente con un ciclo for il cui indice sia proprio l'ora parto con un, un indice ora che lo inizializzo all'ora iniziale, ora di inizio, itero fin tanto che l'ora è minore dell'ora di fine, ora punto before, is before, ora fine, e lo incremento sommandogli ogni volta l'intervallo. Vado a capo. Quindi ora uguale ora punto plus e intervallo arrivo cliente. Anziché incrementare un numero intero, incremento un local time e ogni volta ora uguale ora, ora punto plus della mia durata. Quindi sostituisco all'ora ogni volta l'ora precedente più la durata, che sono i 10 minuti. O poi, se non volete giocare con il local time, questa stessa cosa la potete immaginare con un numero intero che misura, ad esempio, i minuti della mezzanotte. Quindi partite con 8x60, l'8 del mattino, con un numero intero che rappresenta il numero di minuti della mezzanotte alle 8 del mattino, 8x60, sommate ogni volta 10 e andate avanti fino a quando questo numero è minore di 20x60, ad esempio. O un numero reale che rappresenti le ore, insomma, sceglietelo voi. A me è più comodo di usare direttamente le variabili temporali perché fanno quello di mestiere no? ok allora in questo ciclo for la variabile ora mi rappresenterà ogni volta gli istanti di tempo in cui arriveranno i clienti e in ciascuno di questi istanti di tempo inserirò un evento nel mio simulatore quindi creo un nuovo evento e lo aggiungo allora, mi sono ricordato adesso che nella classe evento non avevamo messo il costruttore, quindi sarà bene metterlo, che richiede un tempo e un tipo di evento. Quindi noi aggiungiamo punto .add alla coda un nuovo evento, Il nuovo evento richiede due parametri, il tempo e il tipo. Il tempo è ora, 8, 8, 10, 8, 20, 8, 30 e così via, e la durata, scusate, il tipo di evento sarà evento punto, eh, no, pardon, tipo evento punto cliente arriva. cadenza tanti orari, ad ognuna di queste cadenze arriva un nuovo cliente. Sto popolando la coda e tanti eventi i quali si andranno a collocare in ordine di tempo crescente. Adesso li sto inserendo anche in ordine di tempo crescente, quindi non è una sorpresa. Però la coda prioritaria fa in modo che ogni volta che aggiungo un evento venga inserito nel punto giusto, in modo da mantenere l'ordinamento crescente del, del tempo. Ok, mi manca ancora una cosa prima di poter far partire la simulazione vera e propria che non ho inizializzato la durata del noleggio. Ricordate, era una lista di valori possibili ma non la potevo inizializzare là nella riga 21, 22 perché in Java non me lo fa fare. E allora devo, devo farlo, se non lo posso inizializzare qua, devo farmi un costruttore in cui, che faccia almeno quello. Public, eh, simulatore, quindi durata e noleggio, uguale new array list di duration e ehm, aggiungiamo durata e noleggio punto add new no, non new, duration punto of eh, dunque sono un'ora of hours 1 2 e 3 Quindi è una lista che contiene una duration di un'ora, una duration di due ore, una duration di tre ore. Poi il simulatore dovrà ogni volta che arriva un nuovo cliente a cui riesce ad affittare un'auto, simulare il rientro di quest'auto dopo questi valori. Allora quindi tutte, dovremmo avere tutte le informazioni per poter eseguire la simulazione. Run. Quindi abbiamo chiamato init, abbiamo messo a posto tutte le variabili, abbiamo la coda precaricata con gli arrivi dei clienti nelle varie cadenzate una volta ogni 10 minuti e quindi l'esecuzione della simulazione non è altro che un grosso loop finché la coda non è vuota. While not Q is empty, finché c'è ancora qualcosa nella coda degli eventi. Era una delle condizioni di terminazione della simulazione che abbiamo discusso la volta so, scorsa. Termino la simulazione quando la, gli eventi sono esauriti. L'altra condizione sarebbe quando sono arrivato a un certo valore con il tempo simulato. No? o quando ho raggiunto un certo obiettivo con i valori statistici cioè le condizioni di terminazione sono le più diverse la più semplice è questa simulo finché c'è qualcosa da fare allora se, se ci sono ancora eventi da simulare nella coda ne estraggo uno Q punto allora ricordate che ci sono i due metodi principali della coda, che sono Pick e POLL, entrambi restituiscono il primo, evento, il primo evento nella coda, la differenza è che Pick lo guarda ma lo lascia al suo posto, mentre POLL invece lo legge e lo restituisce, e lo, lo estrae, lo toglie dalla lista. Quello che vogliamo fare è chiaramente toglierlo dalla lista. Dammi il primo evento, toglierlo dalla lista, adesso ci penso io ad elaborare questo evento. e al 99% dentro questo ciclo while dovrò fare cose diverse a seconda del tipo di evento. Quindi un modo potrebbe essere quello di fare un bello switch sulla base del, del tipo di evento, ma mi sono dimenticato di fare il getter. Allora aggiungiamo anche qua. il get tempo e il get tipo. Non ho bisogno di setter, questo evento qua è un oggetto immutabile. Lo creo, quando lo userò, quando lo creo ho le informazioni per crearlo, poi lo uso, poi lo butto via. Non è un oggetto che devo modificare nel tempo. Quindi no, facciamo questi campi in sola lettura. Quindi a questo punto, evento punto, mi compare il get tipo. Eps. A seconda del tipo dell'evento, ci sono due casi, caso 1 cliente arriva, caso 2 autostituita. E qui dentro ci metterò cosa devo fare quando arriva un cliente e quando fa devo fare quando arriva un'auto. Con questa bruttissima sintassi dello switch che ha case break anziché aperta graffa e chiusa graffa, ma vabbè, non l'abbiamo deciso noi. Allora, cosa devo fare quando arriva un nuovo cliente? Devo fare tre cose sempre. Aggiornare lo stato del mondo, aggiornare le statistiche ed eventualmente schedulare nuovi eventi. Non necessariamente in quest'ordine, ovviamente dipende da cosa dobbiamo fare. Allora, è arrivato un nuovo cliente e l'oggetto evento, l evento mi, dice, mi dirà a che ora è arrivato, ma io di sicuro tengo conto che il numero di clienti totali è aumentato di 1. Lui è arrivato, dopodiché ho un'auto da dargli o no, perché l'unica variabile che ho è capire se riesco a servirlo oppure no a questo cliente. Quindi mi vado a interrogare se, se le auto disponibili sono 0, o no? Dovrò fare cose diverse. Se le auto disponibili sono zero, devo purtroppo salutare questo cliente, tenendo traccia che ho fatto un cliente insoddisfatto. Numero clienti soddisfatti, più più. E basta. Nel senso che lo stato del mondo, cioè il numero di auto disponibili, era zero e zero rimane. Eventi nuovi da generare non ne ho, perché questo qui l'ho mandato a casa, non mi compare più, non fa più nulla. Invece, nella parte in cui ho delle auto disponibili, allora darò un'auto a questo signore. Quindi qui dico affitto un'auto, noleggio un'auto al cliente. Quindi se io noleggio l'auto al cliente, ovviamente ne avrò una in meno disponibile. decremento le auto disponibili. Era maggiore di 0 questo valore, quindi ha senso decrementarlo. Non sarà un cliente insoddisfatto, va bene. Quindi ho aggiornato lo stato del mondo, non ho aggiornato, non, diciamo, è, già, è già corretta la statistica che avevo aggiornato qua, devo però ricordarmi che se gli ho affitto un'auto lui la dovrà restituire. Quindi a questo punto devo creare l'evento di restituzione. Io l'evento di restituzione non lo potevo inserire qui, nel metodo di inizializzazione, nel metodo INIT, perché non sapendo se all'arrivo del cliente ci fossero state auto ancora disponibili, non potevo prevedere se, se quell'auto fosse stata da restituire, perché non sapevo neanche se fosse stata noleggiata. Qui non potevo dire, ok, il cliente arriva alle 8 e restituisce l'auto alle 10. No, perché non so se, quel, eh, se a quel cliente avrò affittato l'auto. Il fatto che lui restituirà l'auto lo potrò solo decidere o sapere o esserne certo nel momento in cui gliel'ha affitto l'auto. Qui non tutto si può sapere a priori. Cioè, se sapessimo già tutto nel metro init non avremmo bisogno di simulare nulla. Invece sono cose che scopro solo dopo che sono arrivati i primi dieci clienti vedo se l'undicesimo ha un'auto disponibile o no. Dipende se quelli precedenti l'hanno restituita tutti in tempo eccetera eccetera. Tra l'altro c'è un, un aspetto eh, stocastico perché eh, il tempo di noleggio varia per cui il giorno in cui sono fortunato, e tutti restituiscono l'auto dopo un'ora, le stesse auto hanno un turnover maggiore e riuscirò a soddisfare più clienti. Il giorno in cui sono sfortunato le persone prendono l'auto per tre ore e è presumibile che avrò più clienti insoddisfatti. E questo lo scopro solo simulando. Quindi, gli abbiamo dato quest'auto, e solo adesso diciamo, possiamo creare e aggiungere questo evento, quanto sta fuori quest'auto, quando me lo restituirà, e a questo punto dovrò inventarlo. Quindi io devo estrarre una, una durata casuale tra le durate presenti nella mia lista. Allora potrei usare un, eh, un oggetto random, un generatore di numeri casuali. Allora voi sapete che c'è un metodo, metodo mat.random che mi restituisce un valore Uh, reale compreso da 0 e 1 poi da un numero reale da 0.0 compreso 1.0 escluso devo moltiplicarlo per il numero di, uh, di durate possibili permesse, in questo caso sono 3, trasformarlo in intero, eccetera, eccetera. però esiste anche, e questo se vogliamo è metterlo più veloce a livello di codice, esiste però anche un'altra classe random, anzi questa di mat.random non è altro che una semplificazione della classe vera, che è dentro java.util.random, che è un generatore di numeri casuali, che ha al suo interno vari metodi che mi permettono di restituire interi, reali, double, eccetera, eccetera. No? Allora è più, è più flessibile questa classe, richiede solo la differenza che mentre mat.random è un metodo statico, quindi lo chiamo e basta, questa classe random va, è una classe con i metodi normali, quindi devo creare un oggetto di tipo random. No? Non sto facendo tanto lunga, ma... In realtà vuol solo dire che se ho bisogno di numeri casuali, all'interno del simulatore, diciamo così, oltre a queste variabili di simulazione, mi, mi, mi istanzio anche private random rand, uguale random java.util uguale new random devo ricordarmi di stanziarlo quindi cosa faccio? devo scegliere la durata quindi l'indice dell'array della, dell 0,1,2 sarà un numero casuale E qua c'è il metodo che mi serve, nextInt, che ritorna un numero pseudo-casuale distribuito uniformemente di valore intero tra 0 compreso e il valore specificato escluso. Qui ci serve un numero, un valore tra 0 e il numero di scelte possibili. Allora, nextInt, e le scelte, qual è il valore massimo che posso avere È il numero di elementi della lista. Quindi ho la lista che si chiamava, si chiamava, si chiamava durate noleggio.size. Okay? Quindi ho estratto un numero casuale, allora noi sappiamo che durate noleggio è una lista di dimensione 3, quindi elementi 0, 1, 2. Il punto size vale 3, next int di 3 mi restituisce un numero tra 0 e 2. Quadra tutto. Se quella lista fosse più lunga, qui non ho cablato il numero 3. No? Va a vedere quanta roba c'è nella lista. E avendo scelto un numero casuale che corrisponderà a un indice lecito nella lista, saprò che la durata del noleggio è eh, durata noleggio get di. Ok, hai estratto la 2, allora dammi durata di noleggio di 2, la seconda. Cosa me ne faccio di questa durata? Eh, eh, la uso per calcolare l'ora di rientro di quell'auto, sommandola al tempo corrente. Quindi local time di rientro non è altro che l'ora adesso, cioè l'ora di questo evento che sto elaborando, ricordiamoci che il nostro orologio va avanti con la corrispondenza degli eventi, ogni evento, ogni evento ha una marcatura temporale, noi stiamo vivendo nell'istante in cui c'è l'evento. Quindi l'evento get, get tempo mi dice che ora è adesso, qual è l'ora simulata, e a cui semplicemente aggiungo la durata del noleggio. Ok, fatti questi passaggini abbiamo tutto ciò che ci serve per poter creare un nuovo evento. Quindi q.add, new evento dell'ora del rientro, virgola, eh, tipo evento punto auto restituita. Oh, qui siamo stati pedanti, eh? si poteva fare tutto in una riga sola, però abbiamo fatto i passaggi. E lui inserirà un evento, immaginate questa eh, serie di iniziali di eventi che sono gli arrivi di tutti i clienti. Arriva il primo, lo tolgo, lo sfilo dalla lista e questo, ovviamente l'auto ci sarà, inserirà un evento di rientro dell'auto in un punto più avanti che si va a infilare a pettine tra gli eventi esistenti, dopo un'ora, dopo due ore, dopo tre ore, che vorrà dire dopo sei clienti, dopo dodici clienti, dopo 18 clienti e ogni volta che inserisco un evento lui trova il punto giusto. Il simulatore, poiché li estrae in ordine di tempo, lo estrarrà sempre Cioè, non andrà mai a considerare degli, degli eventi futuri prima che si siano stati considerati quelli precedenti, indipendentemente dal fatto che questi fossero già stati inseriti dall'inizio oppure li abbiamo creati e facendo. La causalità viene mantenuta semplicemente dal fatto di estrarre gli eventi in ordine. C'è cioè, un minimo di, di indeterminazione, nel senso che se questo qua restituisce un'auto esattamente dopo, dopo un'ora un e... e nel nostro caso succede così, esattamente dopo un'ora arriva un cliente, a seconda che, di come viene inserito l'elemento nella coda, potrei avere, arriva il cliente e poi restituisco l'auto, e quindi quel cliente e quell'auto non la vede ancora, oppure restituisco l'auto e poi arriva il cliente, allora in questo caso quell'auto sarebbe ancora disponibile. No? Cioè come vengono inseriti gli elementi in una coda prioritaria, quando la chiave è uguale quando il tempo è uguale. E questo crea una piccola diciamo così, variabilità. Nel caso delle cose prioritarie normali vengono inseriti in ordine di inserimento a parità di tempo. Quindi in questo caso ci sarebbe prima il cliente che arriva e poi la macchina inserita, anche se hanno lo stesso tempo simulato. Però capite che è un caso finto, fasullo, perché non due cose non saranno mai contemporanee nella realtà. Comunque una piccola se vogliamo, approssimazione dovuta alla simulazione. Eh, basta, quando il cliente arriva possono succedere queste due cose. O non c'è l'auto, oppure c'è l'auto. Se c'è l'auto, ho un pochino di lavoro in più da fare. Quando invece l'auto rientra, beh, è tutto molto più facile. Sì? Scusa? La chiave della corda l'abbiamo specificata nel... Comparatore di evento. Che quando noi definiamo una coda, la parametrizziamo con un tipo di evento, la priority queue, c'è scritto qua, una priority queue di lunghezza indefinita, gli elementi della coda prioritaria sono ordinati secondo il loro ordine naturale. Quindi, col metodo compareTo. Oppure, se non ci piace quello, possiamo fornire un comparator, un'altra classe che faccia i confronti, se vogliamo una cosa prioritaria, che ordini gli elementi in un ordine diverso da quello naturale. Quindi tutto, tutto regge perché il comparatore di questo lavora sul tempo e non lavora su altri valori. Ok, allora dicevamo, quando l'auto viene istituita non devo fare altro che rimetterla a posto. Auto disponibili più, più. Non ho statistiche da aggiornare perché le statistiche sono sui clienti che arrivano, quindi quel cliente l'ho già contato prima. Non ho nuovi eventi da creare perché l'auto è arrivata, non finisce, diciamo così, l'elaborazione di quel cliente, l'attività che devo svolgere per quel cliente. Allora questo qua semplicemente possiamo provare a usarlo, a chiamarlo questo simulatore per, per valutare vari scenari. E magari per far de per debugging perché non è detto che sia giusto. Eh? Allora prima di fare questo ci servono un po' di getter e setter perché altrimenti dall'esterno non riusciamo a far nulla. Quindi aggiungiamo, aggiungo qua in fondo... getter setter, vediamo un po', autodisponibili è qualche cosa che imposto col costruttore Scusate, cioè col metodo init quindi diciamo che non lo posso devo fare attenzione a rendere modificabili dall'esterno solamente variabili che, la cui modifica non influisca sul, sull'andamento della simulazione quindi, se voglio cambiare auto disponibili in realtà devo fare un init nuovo perché mi, mi cambia tutto mi cambia il modello del mondo no, no sono scemo io, scusate questo, ciò che ho detto è vero per le auto totali le auto totali si impostano col metodo init e poi ovviamente dall'esterno posso sapere qual è questo valore ma non posso cambiarlo così se voglio cambiarlo richiamo init che non solo cambia quello ma mi, se, mi setta anche le, le auto disponibili le auto disponibili è un valore solamente leggibile dall'esterno, è uno dei valori simulati, in realtà dall'esterno non, non dovrebbe neanche interessare, è quasi un dettaglio interno, lo posso esporre, non mi costa niente esporre all'esterno, ma lo scopo della simulazione è proprio quello di avere dei dati riassuntivi alla fine, finali, statistici e non l'andamento delle auto disponibili minuto per minuto. Durata a noleggio. Durata a noleggio, questo qua lo possiamo rendere anche impostabile dall'esterno. Allora io chiamo, creo la classe simulatore, chiamo init e poi posso impostare questi oggetti qua per simulare scenari diversi. Allora uno scenario diverso potrebbe essere quello in cui gli intervalli di restituzione non sono 1, 2, 3 ore ma sono diversi. Allora aspetterà il chiamante, noi qua l'abbiamo preimpostato con 1, 2, 3. Se il chiamante non piace se lo cambia, ne aggiunge, ne toglie, intervallo arrivo cliente anche, simuliamo clienti che arrivano ogni 15 minuti, ogni 5 minuti, questo è un valore, a simulazione ferma si può cambiare facilmente, lo cambio, poi chiamo init, chiaramente questi parametri li devo impostare tutti prima di chiamare init, init pre preparerà la coda dell'ingresso usando quei valori e poi vado con la simulazione numero di clienti soddisfatti, no, è solo in lettura, numero di clienti totali, è solo in lettura, non ha senso dall'esterno forzarlo, quello è il risultato della statistica, ora fine e ora inizio sono parametri, quindi possiamo modificarli dall'esterno, la coda no, non la vede nessuno, è mia, privata, e il rand anche era una variabile random che uso internamente, quindi non ho bisogno di esporla all'esterno. Allora, come dire, i valori statistici sono disponibili solo in lettura, quindi faccio solo il getter, i parametri di simulazione normalmente sono disponibili anche in modifica, proprio perché dall'esterno si possono parametrizzare. Perché faccio così? Ma perché non voglio avere un metodo init con 40.000 parametri, se no Sennò potrei fare un metodo init in cui gli dico il numero di auto totali, l'orario inizio, l'orario di fine, la durata, eh, l'intervallo di tempo tra due arrivi dei clienti, eccetera, eccetera avrei un metodo init con 50.000 parametri. Io nell'indice metto solamente le cose indispensabili, più importanti, e il resto se te lo vuoi cambiare te lo cambi andando a modificarti i valori. Ma è una scelta, non è nulla di una comodità, e quindi questo mi genera questa paccata di metodi qua sotto. Fatto ciò, ci facciamo una classe di test, per vedere cosa succede. Test simulatore. Ok. Ok. Vediamo un po' cosa succede. Allora, creiamo un nuovo simulatore. Lo inizializziamo con 10 so, auto. Se vogliamo, ci giochiamo, adesso potremmo cambiare i parametri, no? Prima del limit però. E poi lo facciamo partire. Alla fine andiamo a vedere i risultati della simulazione. E stampiamo, ad esempio, quanti sono clienti totali di cui per cento di sono insoddisfatti. Allora, il primo valore è il numero di clienti totale, quindi sim.get numero clienti totali. mentre il secondo valore è sim.get numero clienti insoddisfatti. Vediamo cosa si dà. 72 clienti totali di cui 20 insoddisfatti poi lo faccio rigirare e mi dà di nuovo 20 insoddisfatti lo faccio girare e mi dà 18 insoddisfatti visto che c'è una componente random nella simulazione questo numero può variare di cui 21 insoddisfatti di cui 19 insoddisfatti Ecco, volendo avere un dato affidabile, dovrei ripetere la simulazione più volte e prendere magari una media dei valori misurati. Il numero di clienti totali è sempre 72, perché sono 12 ore per 6 clienti all'ora. Per come li abbiamo caricati, quello non può cambiare. Allora, ci piace avere eh, 20 clienti su 72 insoddisfatti? Forse no. E allora magari dobbiamo spendere qualche soldino in più e aumentare le auto, magari mettiamone 15, andiamo avanti, ecco con 15 auto so, riesco a soddisfare tutti i clienti, vabbè, questa volta ce n'è uno, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 2, vabbè questo oggi è un giorno sfigato, eccetera quindi è accettabile per me ogni giorno lavorativo scontentare un cliente? Se sì, va bene così, se no, devo comprare qualche auto in più, uno, due, tre, non so. Poi in realtà attenzione, che questo, arriva, questo è pensato per clienti che arrivano ogni dieci minuti. Se cambiasse il tasso d'arrivo dei clienti, magari ogni 8 minuti, oppure nelle ore di punta arrivano più fittamente rispetto alle altre ore. Beh, questo dovrei cambiare anche proprio l'algoritmo di simulazione. Però se volessi simulare clienti che arrivano ogni 5 minuti, cosa capita? Dovrei impostare l'intervallo di arrivo dei clienti con una durata non, non zero, un po', un po' veloce. Of... Minutes, 5. Allora, sempre con 15 auto, se i clienti arrivano ogni 5 minuti, cosa capita? Eh, capita che ho molti più clienti di cui molti più insoddisfatti. Vabbè, chiaro, mi sono arrivati il doppio dei clienti. Eh, vabbè, ho, ho un ordine da cinquantina. Eccetera, eccetera, Vabbè, e poi qui posso giocare. No? Adesso lo stiamo facendo con un programma di test, però immaginate questa cosa. Adesso ci agganceremo un'interfaccia utente con cui l'utente può impostare questi vari parametri e fare simula e vedere i risultati. E giocando con i vari parametri, chiaramente possiamo sperimentare. In modalità what if cosa succede se cambio qualche cosa, posso sperimentare i vari comportamenti di questo sistema. Adesso così non si vede nulla, ci stiamo fidando di numeri che sputa fuori. No? Se volessimo capire un po' meglio come funziona, potremmo andare qua nel loop degli eventi, nel ciclo di elaborazione degli eventi, e dire che cosa succede. No? Adesso su simulazioni grandi... genera cose illeggibili, però noi potremmo dire ah no aspetta facciamo così stampiamo gli eventi man mano che li elaboriamo adesso questo vuol dire che nella classe evento devo mettere un toString tempo tipo Allora, alle... Ok, facciamo così. Rimettiamo clienti nei 10 minuti. Quindi se io dentro il simulatore, vado per capire un po' meglio come funziona, vado a vedere gli eventi via via che vengono elaborati, quindi via che vengono estratti dalla coda, mi fa vedere che cosa succede alle 8.00 arriva un cliente alle 8.10 arriva un cliente alle 8.20 arriva un cliente qui non sto stampando che cosa ci faccio con questo cliente ma è sottinteso che gli sto dando un'auto perché ne avendone 15 alle 9, alle 9 viene restituita l'auto che presumibilmente è stata presa dal primo cliente quindi questo cliente casualmente l'ha tenuta un'ora 9, 9.10 arrivano altri clienti, no, alle 9.10 viene restituita l'auto che avevamo noleggiato alle 8.10, alle 9.50 anche e così via. Vedete che i clienti arriva che avevamo inserito noi all'inizio sono interlacciati con i auto restituita che invece stiamo inserendo durante la simulazione e vengono tutti elaborati, vedete che il tempo è sempre crescente. Va avanti così, per tutta la giornata, con un certo bilanciamento tra arrivi e restituzioni, poi arrivano le ore 20, dalle 20 in avanti non arrivano più nuovi clienti, perché i clienti li abbiamo inseriti solamente dalle 8 del mattino alle 20 di sera escluso, c'è cioè un is before, quindi alle 20.00 non l'abbiamo messo, l'ultimo che abbiamo messo era alle 19.50 e questi clienti dovranno ovviamente restituire le auto. Quindi la coda della simulazione, noi dobbiamo, tra l'altro, un'altra cosa interessante, è che noi dobbiamo tenere il negozio aperto fino alle 22, per aspettare le ultime restituzioni. Quindi qui, non ci, qui stiamo esaurendo la simulazione della coda, perché c'erano ancora degli eventi di restituzione, non c'era più nessun evento nuovo di, di clienti arrivato. Oh, questo chiaramente è un modello molto molto semplice no? ci sono mille modi in cui si può complicare a partire dal tasso d'arrivo dei clienti perché i clienti non ti arrivano mai a uguale distanza temporale quindi la frequenza con cui arrivano i clienti è maggiore in certe ore della giornata minore in certe altre e andrebbe sicuramente tenuto in conto le auto non sono tutte uguali perché tu potresti avere clienti magari che vogliono auto di c'è in data diversa ne hanno portato un'auto quando arriva lì se non c'è l'auto che vuole lui magari sai, gli regali tu l'auto la, gli fai una promozione di classe gli regali l'auto più grande di quanto avevo chiesto senza fargliela pagare più pur di non perdere il cliente quindi a quel punto l'evento deve portarsi dietro anche l'informazione sulla classe del veicolo e così via qui possiamo accrescerlo a piacere Um, dal punto di vista ma direi che non, ha, non, ha, non vale la pena di spendere tempo facciamo offline l'interfaccia grafica eh, l'interfaccia grafica noi dovremo predisporre tutti i parametri che l'utente può modificare nella simulazione quindi i vari ore inizio, ore di fine intervallo di tempo eccetera eccetera e poi avere una, un bottone attraverso cui l'utente possa par far partire la simulazione e il simulatore faccia vedere il risultato. Quindi è abbastanza semplice da questo punto di vista, la facciamo a parte. Ok, se non ci sono domande su questo passiamo a una un pochino più complicata. Più complicata nel senso che il modello è più complicato, quindi cominciamo a vederla adesso e poi la concluderemo la settimana prossima. Allora, la, scusate, vado a riprendermi le slide. Quindi, se volete giocare, qui ci sono alcuni suggerimenti su varianti possibili di questo esercizio. Ok, okay. l'altro esempio è un pochino più complesso. Um, questi due esempi che stiamo facendo per primi hanno una cosa in comune, nel senso che la simulazione va avanti puramente sulla base di valori statistici. Cioè ipotizzo che arrivano certe cose e vedo che cosa succede. Quelle che faremo poi più avanti invece eh, useranno anche i dati che arrivano da un database no? per generare gli eventi oppure per capire come elaborarli. No? Però prima imparichiamoci col meccanismo di base. Allora, questo secondo esercizio pensa di modellare il comportamento di un eh, pronto soccorso, l'emergency in un ospedale. Quindi un pronto soccorso, come funziona il pronto soccorso? Le persone arrivano e vengono classificate. Qui c'è un, un infermiere apposito, che è un infermiere di triage, che prende le persone, capisce che problemi hanno e gli associa un codice colore che rappresenta la gravità o l'urgenza del loro caso. Dopodiché dietro al triage c'è un certo numero di studi dei medici i quali visitano le persone che vengono, diciamo così, eh, che superano la fase del triage. Quindi ogni studio di paziente, ce n'è più di uno, ha un ciclo di esecuzione molto semplice. Io sto visitando una persona, quando ho finito chiamo la prossima. La prossima persona che verrà chiamata sarà la persona che ha il codice di severità più grave e a parità di codice di severità quella che aspetta da più tempo quindi se io arrivo e mi sono pizzicato il mignolo aspetterò come minimo 6 o 7 ore e tutti coloro che arriveranno anche dopo di me ma saranno più gravi passeranno davanti ovviamente se poi invece quelli gravi non ci sono allora andrà avanti anche la coda di quelli che hanno il mignolo pizzicato quindi la, il codice di severità dà la priorità quindi vuol dire che chi ha un codice maggiore passa prima quindi i pazienti non vengono passati in ordine di arrivo ma in ordine di precedenza l'ordine di arrivo conta solo a parità di gravità a parità di precedenza allora ipotizziamo che ci siano quattro codici di severità di gravità bianco, giallo e rosso che corrispondono, il bianco ha una persona non è, che non ha nulla di urgente e quindi può aspettare senza problemi, colce giallo che ha qualche cosa di serio ma non è urgente, quindi va bene che passi però mh, non è urgentissimo, colce rosso che è serio e urgente, ha rischio della vita e quindi deve passare prima degli altri. E poi vabbè, c'è cioè colce nero che invece rappresenta il fatto che l'utente per, per sua sfortuna non ha più bisogno di essere servito, perché è morto. Allora, varie, noi stiamo modellando in questa simulazione non solamente i medici che diciamo così, passano agli utenti, ma anche cosa succede durante la fase di attesa. Allora, pensiamo a che cosa succede quando l'attesa si prolunga. Allora, se io ho un codice bianco, dopo un certo tempo aspetto un'ora, aspetto due ore, aspetto tre ore vedo che non passo, mi stufo e vado a casa tanto non avevo niente di che ho fatto un po' di turismo presso la sala d'aspetto dell'ospedale e poi torno a casa quindi dopo un certo time out, che è un parametro tutte queste cose qua ovviamente sono dei parametri di simulazione se non vengo chiamato vado a casa senza essere visto invece se io sono un codice giallo e passa un certo tempo in attesa senza che io venga servito, può darsi che la mia situazione possa peggiorare. Era già seria, sto lì 2 tre ore, peggioro e il colice da giallo diventa rosso. Se invece sono già un colice rosso o sono diventato colice rosso dopo essere stato colice giallo e aver aspettato troppo tempo, eh, e non vengo servito entro, entro, entro un certo tempo, eh, può succedere l'inevitabile che diventi un codice nero. Quindi la persona mi muore lì in sala d'aspetto. Eh? Chiaramente la semplificazione. Ok? Quindi abbiamo un ciclo di vita di questi pazienti che è abbastanza articolato. Arriva un paziente e non so chi sia. Lo devo guardare, gli devo dare un codice, e a seconda del codice che ha, gli possono succedere cose diverse. Ma che fan di là? Eh, vabbè, qui ci sono alcuni esempi di quelli che potrebbero essere dei valori di default dei parametri di simulazione. Quindi, eh, la, in, in aggiunta a questi timeout devo modellare il fatto che eh, il triage richiede un certo tempo, quindi da quando arrivo a quando mi viene assegnato un codice passa un certo tempo, quindi una prima coda per farmi guardare l'infermiere, l'infermiera diciamo che tratta una persona ogni 5 minuti, quindi quando arrivo sono un paziente ancora sconosciuto, mi metto in coda, mi guardo la, la quando sarà il mio turno, l'infermiera di triage mi guarda, mi assegna un codice dopo 5 minuti. Ci mette 5 minuti a guardarmi e assegnarmi un codice. Una volta che ho il codice, vado in sala aspetto e aspetto il giro delle priorità. E poi questi tre tempi invece, gestire un paziente bianco, giallo o rosso, è dal punto di vista del medico. Cioè, supponiamo che un medico per un paziente bianco se la cava in 15 minuti, quando il paziente giallo, un pochino più grave, rimane impegnato nel suo studio per 15 minuti, se invece un paziente molto grave, rosso, ha bisogno di 30 minuti per poterlo gestire, curare, prima di passare al paziente successivo. Queste sono tutte costanti, chiaramente, che sono personalizzabili. Quindi, in qualche modo, noi stiamo modellando i nostri clienti che dovrebbero attraversare un flusso di questo genere. Arriva, viene triagiato, gli viene assegnato un codice, passa in sala d'aspetto, poi dalla sala d'aspetto può passare a uno degli studi, uno, due, tre, dipende quanti medici abbiamo, e dopo che ho finito il tempo di visita nello studio del medico, passa in uno stato di paziente uscito. Quindi ciascun nuovo paziente fa quel giro lì, uno di questi giri possibili, no? in realtà non ho modellato il fatto che qui non ci sono, non sono disegnate in questa figura i codici di severità, ma noi sappiamo che all'interno del weight il paziente può avere un codice di severità che può cambiare e sappiamo anche che un paziente può uscire da weight direttamente out senza passare a uno studio in due casi, o è un codice bianco e si stufa o è un codice rosso e muore, allora in questo caso esce dal sistema senza passare a uno studio quindi servirebbe ancora una freccia in più. Noi dobbiamo gestire degli eventi che corrispondono a tutte le possibili variazioni di stato di questo sistema. Quale può essere una variazione di stato? Arriva un nuovo, cliente, un nuovo paziente. Un paziente viene triagiato, gli viene assegnato il codice. Un paziente con un certo codice di severità rimane in attesa più di un certo tempo e allora poi a seconda della codice di severità questo tempo è diverso e succederanno cose diverse. Un paziente entra in uno studio di un medico, un paziente esce da uno studio di un medico perché ha finito la cura. Adesso non so se sono tutti, no, sono tutti i vari passaggi, le cose che possono succedere che cambiano lo stato del sistema. Quindi immaginiamoci vedere il sistema dall'alto come una fotografia istantanea. o delle persone qui, delle persone là con un colore in testa, che corrisponde a severità, poi lo riguardo dopo un po', questo sistema può essere cambiato. Perché è cambiato? Cosa è successo per far sì che una persona transitasse da una fase all'altra, da un colore all'altro? Quindi lo stato del sistema in qualche modo mi dice mi rappresenta l'elenco delle persone e per ogni persona il suo codice colore e lo stato in cui si trova. Sono in attesa o sono dentro uno studio di un medico. Oppure ho già finito. Oppure sono ancora alla coda di ingresso. Cioè rispetto a prima chiaramente è un passo avanti non banale, prima il nostro stato del sistema era il numero di macchine, era un numero intero e basta. Qui invece dobbiamo modellare un insieme di persone e non mi basta solo sapere quanti codici gialli, quanti codici rossi, quanti codici verdi ci sono. Perché ho quattro codici gialli ma sono arrivati in momenti diversi, quindi il momento in cui passeranno codice rosso sarà diverso per ciascuno di essi. Devo trattarli separatamente. Quindi in qualche modo avrò delle strutture dati, Beh, ovviamente la mia coda prioritaria è con strutture dati per gestione degli eventi, ma poi avrò delle strutture dati per la gestione dello stato del sistema. Lo stato del sistema non è semplicemente una variabile o poche variabili, ma un elenco di persone, in questo caso. Quindi è un pochino più complicato da modellare. Quindi il modello del mondo, come minimo, dovrà essere una collection di pazienti che sono stati inseriti nel sistema. E la cosa importante da sapere di ogni paziente è il suo stato, quindi come minimo il suo colore oppure se è già stato curato. Ecco, qua ho provato a mettere insieme l'informazione del colore della gravità con lo stato di avanzamento del paziente in questo grafo. Adesso è un po' brutto da vedere, ma... Questa è una possibilità. Qui sto già ragionando su come implementare la simulazione. La specifica della simulazione è finita qua. Da qui in poi stiamo cercando di capire come impostare il simulatore. Allora, io sto pensando che un utente, quando viene creato un nuovo utente, un nuovo paziente, lui parte in uno stato new, che corrisponde al fatto non mi ha ancora visto l'infermiera um, del triage. Rimane nello stato New per un certo tempo, dopodiché un evento, che ho chiamato Triage, mi assegnerà un codice colore. Può essere bianco, può essere giallo, può essere rosso. Quindi questo Triage, immaginatevelo scritto su queste tre frecce. Quindi io entro, creo un nuovo utente, questo nasce in uno stato che chiamo New. Dopodiché so che 5 minuti dopo, questo utente cambierà stato e passerà da new a bianco, waiting bianco, oppure waiting giallo, oppure waiting rosso. A caso, non lo so, no? posso immaginare delle percentuali se vogliamo. Oppure facciamo un terzo, un terzo, un terzo. Se sono nello stato waiting giallo, bianco, scusate, posso succedere due cose. O si libera uno studio medico e allora passo in trattamento, in treating, oppure mi sono stufato di aspettare, passo un timeout e vado fuori. Quindi un waiting bianco significa un utente che è, stato, è in attesa, quindi ha già passato il triage e gli è stata data l'etichetta codice bianco. Lui è in attesa e rimarrà in attesa finché capita una delle due cose. O si libera uno studio medico e quindi lui può entrare, è il suo turno di entrare, oppure passa un certo tempo di attesa dopo il quale decide di andare a casa. Nel primo caso passa nello stato treating, nel secondo caso passa nello stato out. Se passa nello stato treating ci rimarrà per 10 minuti se non sbaglio la durata del trattamento di un bianco, e dopo questi 10 minuti passerà in uno stato out, quindi è un time out piccolo di 10 minuti. Allora, eh, se viceversa, gli ho assegnato un codice giallo, possono capitare anche qui due cose: vengo chiamato in tempo, oppure passa troppo tempo di attesa e divento codice rosso. Se sono codice rosso, anche qui ho due casi, vengo chiamato in uno studio libero, oppure o eh, passa il tempo e muoio e divento codice nero. E il codice nero vabbè, è equivalente all'out. Non devo più farci nulla, non c'è più nulla da fare dopo queste, se sono uno stato out o se sono uno stato black. Quindi qua in qualche modo le, gli stati di questo grafo, non abbiamo bisogno di modellare un grafo vero, è eh, solo per noi per aiutarci a ragionare. Gli stati di questo grafo mi servono per descrivere lo stato del paziente. Le frecce di questo grafo, gli archi, rappresentano gli eventi. La domanda che ci avevamo fatto prima, quali sono gli eventi che fanno cambiare qualcosa nello stato del sistema? Allora, se lo stato del sistema è un paziente all'interno di uno di questi stati, cos'è che lo fa cambiare? Sono le frecce. Quindi, ragionando sugli stati possibili e sulle possibili variazioni di stato, sto scoprendo quali sono i tipi di eventi che accadono nel sistema. I tipi di eventi qua sono triage, timeout di diverso tipo, studio libero e vabbè in realtà paziente curato c'è anche questo, questa freccia qua non gli ho dato un nome. Oltre ovviamente a un evento che non vedo che è quello esterno in cui arriva un nuovo cliente, che è un evento che gestirò a parte nel mio metodo INIT. No? quindi questo è un modo, se abbiamo delle simulazioni un po' complesse, soprattutto in cui lo stato del sistema sia un po' complesso, di esplicitarlo, no? facciamoci una mappa dello stato possibile e dei modi in cui lo stato può cambiare, sono simulazioni ad eventi discreti le abbiamo chiamate, e quindi il numero di stati sarà discreto, finito, il numero di eventi sarà discreto, finito, non abbiamo da scrivere delle equazioni, ma soprattutto dei grafi, oppure delle tabelle, no? Cosa succede in questo caso? E questa diventa, di fatto, la mappa di riferimento per implementare poi la simulazione. Questo ad alto livello ci sta dicendo cosa deve fare il simulatore. Adesso dobbiamo gestire il codice. Con una complicazione in più, che l'evento Free Studio deve andare a pescare gli utenti in un ordine seguendo un algoritmo ben preciso quindi ci sarà volendo forse una seconda coda prioritaria che non ha nulla a che vedere col tempo ma a che vedere con le priorità, con le gravità adesso poi possiamo implementarlo in tanti modi diversi provvediamo a giocarci insieme la settimana prossima ecco, questo simulatore cosa deve fare alla fine? partendo da alcuni parametri di alto livello che sono il numero di studi medici il numero di pazienti che, di cui simulo l'arrivo, la frequenza di arrivo, ogni tot minuti, ipotizzo che le severità vengano segnate non in modo random, ma in modo circolare, cioè un bianco, un giallo, un rosso, un bianco, un giallo, un rosso, un bianco, un giallo, un rosso, così. Quindi sono uniformi, ma non casuali. Questo è ciò che mi dicono. Simulo dalle 8 alle 20 e alla fine mi dici il numero di pazienti che hai curato, quindi hai mandato a casa, il numero di pazienti che abba hanno abbandonato e il numero di pazienti morti. Ipotizzando che chiaramente la simulazione oltre le ore 20 continui ad andare avanti finché, finché la sala d'aspetto non si esaurisce ovviamente. Cioè non ci sono persone lì che e chiudo dentro e dico adesso voi rimanete qua per la notte. vabbè ma queste sono già complicazioni in più quindi ciò che dovremmo fare la prossima volta che riprendiamo questo esercizio riprendere questo che è il principio di funzionamento di evoluzione dello stato del mondo e questi sono i parametri della simulazione va bene per oggi vi ho dato da pensare per la settimana prossima